Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non ci conosce, noi siamo Rossella e Alberto. Ciao Alberto! Ciao. Eh, ciao ciao a tutti! Oggi faremo una lettura angelica valida per il periodo di Capodanno, quindi valida da questo momento che la state guardando fino all'anno nuovo, valida per una eh, settimana. Eh, utilizzeremo tre mazzi di carte abbiamo le carte dell'arcangelo Michele stampate da My Life, abbiamo le carte del coaching dell'anima, abbiamo le carte degli angeli e infine abbiamo le carte di Luisei con il messaggio finale eh, per avere un messaggio positivo che ci possa accompagnare in questa settimana. Prima di iniziare la lettura facciamo una preghiera di protezione per connetterci con le frequenze degli angeli e dell'arcangelo Michele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 Poi ti manderò le foto, Alberto. Sì, beh, ma le vedo, quindi non c'è problema. Abbiamo la carta dell'amore eterno. fare attenzione ai propri sogni eccola qui perdona te stesso te stessa non hai fatto niente di male Vediamo le carte del coaching, Eccola qua. la carta della gioia, mantenere alte le frequenze, importante, senza divina, bellissimo col fiore di lotto. Eccola qui, questa si è girata da sola. Abbondanza. Bene, per Capodanno ci voleva la carta dell'abbondanza. Eh? <ride> Ora vediamo le carte degli angeli. Chiedi. Ne sono uscite due, quindi prenderemo queste. Non ci crederete, è uscita la carta della gioia, benissimo, bene, bene, bene, eh, diciamo prenditi cura anche di te stesso, ok? Bene, adesso vediamo un po' la carta finale. Mi apro per ricevere tutto il bene possibile. Benissimo. Benissimo. benissimo. Parla anche di gioia. Benissimo. Eh, credo che questa sia molto importante per la carta della gioia, per chiudere l'anno con. Amore, con gioia, con gratitudine, con perdono, è rinascere nella gioia, nell'amore e nell'abbondanza. Eh, bene, iniziamo la nostra lettura angelica. La prima carta è la carta dell'amore eterno. Allora, questo ha a che vedere, se non sbaglio, Natale era uscita la carta degli angeli dell'amore. Sto dicendo una sì, sì, sì, eh, sì, allora, questa è una, una carta rinforzante che va comunque a rinforzare, non dico per tutti, ma per le persone che si sentono che sentono questa, questa connessione con una persona speciale, con un amico speciale, un'amica speciale, o con un, un inizio di una relazione. Assolutamente la vostra anima è un'anima, eh, le vostre anime si sono già conosciute. Un legame antico, è un legame d'amore, un amore puro e incondizionato ora in questa vita sta a noi, sta a voi scegliere se ehm, portare avanti questa relazione però alla base c'è un grande amore nell'anima, quindi questa persona non potrebbe mai farvi niente di male eh, parlare male di voi o comportarsi male con voi per danni, perlomeno volontariamente per danneggiarvi proprio perché alla base c'è un grande amore un grande rispetto una grande conoscenza animica. Quindi questa persona potrebbe essere perfetta per voi sia come partner di vita o comunque come, eh, come partnership potrebbe essere anche una partnership importante nello scopo divino della vostra anima è anche un invito questa carta all'amore per noi stessi a lavorare sull'amore per noi stessi, a lasciare andare l'autogiudizio il giudizio continuo di noi stessi e degli altri amare amore eterno vuol dire anche riconnetterci come dicono queste carte con la nostra essenza divina con chi noi siamo veramente quindi lasciare andare veramente eh, l'ego lasciare andare quelle forze eh, che danneggiano che ci indeboliscono che ci rubano l'energia che ci impediscono di essere nel nostro pieno potere alcuni di voi in questi giorni nelle ultime settimane hanno avuto dei sogni lucidi o dei sogni molto chiari con dei messaggi molto precisi che vi stanno comunque portando attenzione messaggi legati a un'alimentazione più equilibrata messaggi legati a delle persone specifiche messaggi legati a prestare attenzione a un certo evento ad alcune circostanze quindi cercate di eh, di di Uh, avere fiducia in questi messaggi perché dentro di voi voi sapete che sono dei, dei messaggi divini, voi sapete che vi stanno mettendo in guardia da qualcosa, voi sapete che vi stanno avvisando di un evento che sta per arrivare e vi stanno invitando magari a seguire quella strada, quella via che vi stanno Indicando, va bene? Per alcune persone magari questi sogni hanno un significato, magari riuscirete a capirlo nei prossimi giorni, non necessariamente istantaneamente, va bene? L'invito al perdonare voi stessi e perdonare gli altri, voi non avete fatto niente di male, anime infinite, siete delle anime coraggiose, siete delle anime meravigliose, eh, avete cercato in tutto quest'anno del 2021 di essere luce, di portare luce, avete tanto lavorato su voi stessi, altri meno, ecco, è un invito al perdono, un invito alla guarigione del cuore, a lasciare andare le vecchie ferite dell'anima, non servono più il vostro massimo bene ecco lavorate sul perdono approfittate di questo weekend eh, di capodanno per la, per guarire il passato per iniziare un nuovo futuro una nuova vita di iniziare con frequenze più alte frequenze le frequenze della gioia attraverso la gioia la gioia non è qualcosa di forzato la gioia è molto connessa all'entusiasmo entusiasmo vuol dire connessione con Dio connessione con l'amore con la luce, con la bellezza, con l'abbondanza, quindi è proprio un invito alla riconnessione con la vostra essenza, però ricordiamoci che se in questo momento vi trovate in un momento di difficoltà, non è molto semplice eh, fare il salto nella gioia, ecco è per questo che gli angeli e l'arcangelo Michele ci stanno e vi stanno invitando a lasciare andare, a perdonare, a guarire, se avete avuto delle, delle incomprensioni, comprensioni con alcune persone, lavorate sul perdono, magari fate una telefonata in più, mandate un messaggio, un'email, chiedete scusa laddove necessario oppure chiedete chiarimento, cercate di trovare un punto di incontro, va bene? Eh, diciamo che la vostra anima e la vostra essenza vi sta guidando in questa direzione ricordiamoci che eh, vibrare in una frequenza di amore di gioia di entusiasmo eh, ci porta anche a manifestare più abbondanza nella nostra vita e nostri sogni iniziano a diventare realtà più velocemente ecco per l'anno nuovo c'è abbondanza veramente alle porte, quindi veramente eh, questa è una cosa molto positiva, va bene, tutti i nostri bisogni verranno soddisfatti, va bene, e eh, assolutamente ci vogliono eh, aspettative positive, aspettative di, ehm, di, di ricevere tutto ciò di cui eh, abbiamo bisogno, ma veramente tutto ciò che ci rende gioia, che ci fa sentire completi. E, e quindi naturalmente per ricevere dobbiamo anche imparare a chiedere, quindi questa carta ci sta veramente eh, invitando sempre a connetterci con le frequenze della gioia e a chiedere nel modo giusto. Ma come chiedere aiuto a Dio e agli angeli di aiutarci in questi momenti di difficoltà eh, per risolvere le incomprensioni, per manifestare? Più abbondanza più ricchezza per manifestare un nuovo lavoro per manifestare un compagno di vita ecco la gratitudine la gratitudine è il segreto eh, che molti sottovalutano ma è la via che ci consente di eh, veramente sintonizzarci nelle frequenze più alte e ci consente di manifestare più velocemente i nostri sogni la gratitudine ripeto è una frequenza che insieme alla gioia e all'entusiasmo possono essere raggiunte anche, soprattutto dopo aver fatto un grande lavoro di perdono perché gratitudine, dolore, sofferenza, giudizio non sono compatibili e non sono nemmeno complementari bisogna trasmutare il piombo in oro e questo ci consente di, eh, di portare l'abbondanza di cui stiamo parlando prendiamoci cura di noi stessi dicono gli angeli eh, diciamo che veramente eh, c'è bisog bisogno di un equilibrio tra il dare e il ricevere per mantenere anche alte le nostre energie le nostre energie in equilibrio ok eh, e poi praticamente ci vuole anche mobilitazione nella direzione dei nostri obiettivi quindi manteniamo alti i nostri golli i nostri obiettivi ok assolutamente poi ti mando le foto alberto eh, assolutamente sì. mi apro per ricevere tutto il bene possibile assolutamente in merito di vivere un'atmosfera di gioia e accettazione. Ecco, il perdono ci porta ad accettare. Quando noi accettiamo il passato che è passato, ormai eh, deve essere assolutamente guarito, quando noi siamo nell'accettazione possiamo connetterci più semplicemente alla gioia infinita. Adesso mandiamo le foto ad Alberto così lui può dare la sua visione di questa lettura meravigliosa per l'anno nuovo datemi un secondo allora ok sta arrivando qualcosa Fatto. Sì, ora io non so se in questo momento io le sto guardando. Eh, tu mi vedi? Secondo se no, no devo togliere. Eh, infatti, devo, no, non riesco a guardare e a farmi vedere contemporaneamente. Quindi, vabbè. Ma guardale, poi prima le guardi. Sì, sì, se no, conviene che le fai rivedere una alla volta. Tanto... Sì, sì, sì. Ok, ah, bravo. Allora. è l'unica sì, Hai ragione. eccoci qua allora amore eterno giustamente è già apparsa varie volte o comunque su carte simili sicuramente un bel modo di partire perché appunto come dicevi tu sicuramente parte da amore per se stessi per la propria anima ed è un amore eterno appunto perché il rapporto che abbiamo con noi stessi è qualcosa di infinito non è qualcosa che termina noi dobbiamo coltivare continuamente un buon rapporto con noi stessi perché di conseguenza poi questo ci consentirà di avere un buon, un buon rapporto con gli altri, va da sé. Sembra, una diciamo, aver scoperto l'acqua calda, ma è molto importante questa cosa. Dopodiché per alcuni può significare l'amore della propria vita, piuttosto che... Però sicuramente è qualcosa di molto bello a livello di cuore, no? Quindi... Sì, soprattutto insomma, in questo momento, in questa fase così particolare, abbiamo appena passato il Natale, adesso stiamo concludendo quest'anno sicuramente complesso, che ci porterà un anno ancora più decisivo, anno con 3-2, quindi anno della scelta, anno veramente in cui... Se uno si impegna può proprio dare una svolta alla propria vita, può veramente stare nel flusso, magari passare una piccola crisi ci può stare, però che porta veramente ad una guarigione, ad una libertà proprio interna, no? Se voi possiamo già guardare la carta successiva, così andiamo abbastanza rapidamente. Fai attenzione ai tuoi sogni, giustamente anche questa va ribadita, non lo diciamo mai troppo spesso, perché i nostri sogni Chiaramente bisogna distinguere perché non tutti i sogni che facciamo sono magari utili, perché delle volte, siccome la mente vaga, bisogna anche discernere fra quello Sento. che serve e quello che non serve. Però chiaramente sono, sono delle indicazioni che, che ci vengono fornite dal nostro inconscio. Fra l'altro mi viene in mente che in questi giorni, che l'avevo anche detto, è stato proiettato la storia infinita, non uno ma addirittura due volte sullo stesso canale, se non erro, ed è un film molto iniziatico, molto pieno di archetipi, che invita molto a, ad ascoltare i propri sogni, in cui addirittura c'è un personaggio che a un certo punto eh, piange nei confronti del protagonista, gli dice ah, perché non ascolti i tuoi sogni, ma cioè, mi ha fatto commuovere anche a me, perché tante volte veramente siamo sordi verso alcune parti della nostra anime, sì. dobbiamo cercare invece di, di ascoltare, perché si, si rischia che si creino proprio delle divisioni, eh? e se non ci lavoriamo, poi la divisione diventa sempre più grande, e siamo completamente avulsi proprio a noi stessi, no? Sì. Quindi anche questa sicuramente è una cosa molto, molto importante, perché i sogni dell'anima ci indicano la nostra missione, no? Quindi... Se non li ascoltiamo diventano sempre più martellanti e a volte l'anima ce lo fa capire con le buone, a volte con degli scossoni, quindi cerchiamo veramente di essere ricettivi, di non aspettare l'ultimo minuto. Ecco, perdona te stesso, non hai fatto niente di male. Giustamente anche questa è una carta molto importante, il perdono, mi rendo conto anch'io sul lavoro quotidiano che faccio su di me è veramente una cosa importantissima è molto sottovalutato ma serve tantissimo a sbloccare il cuore quindi anche qui possono esserci dei pianti possono esserci degli sblocchi a livello fisico eh, serve veramente per riconnetterci proprio alla nostra natura che è divina che è di amore quindi anche se abbiamo commesso degli errori è fisiologico però perdoniamoci perdoniamoci siamo qui per fare degli errori se non agissimo è eh, L'errore sarebbe già in partenza quello di non provare neanche. Quindi potremmo vederla così in modo scherzoso. La vita è un susseguirsi di errori, ma cercando di fare sempre meglio, naturalmente. Noi siamo esseri imperfetti certo. in un certo senso, ma sta a noi amare ed abbracciare queste imperfezioni. In effetti, in, in quell'immagine lì, c'è un agnellino, se non ho visto male. No? Che è uno degli animali che, che incarnano proprio la dolcezza, la tenerezza, no? C'è cioè, proprio. Amore puro, no? l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, si dice. Fra l'altro, adesso, senza fare tanti discorsi di astrologia, però, siamo nel Capricorno e fra due giorni c'è una nuova Luna. Capricorno è un segno proprio di sovranità, di fedeltà a noi stessi, di fare quello che è giusto per noi. No? Quindi, è un, cioè, se tu ti perdoni, poi ti sblocchi e puoi andare avanti nella tua missione, se non ti perdoni. Non ti puoi lamentare se non riesci a fare delle cose, perché ci sono dei blocchi che ti impediscono di andare avanti, quindi è inutile prendersela col mondo, con le persone, dipende tutto da te. Poi c'è la carta della gioia, avevi appena fatto vedere, che è un tema che è apparso molto in questa lettura. No? Anche qui l'immagine del cuore, il vento, il soffio, lo spirito santo, la respirazione. La gioia è un sentimento bellissimo, questa parola molto corta ma molto significativa, no? simile alla felicità ma diversa con delle sfumature diverse anche qui eh, occorre coltivarla la gioia perché se no si rischia che sia una cosa intermittente sono contento ogni tanto e il resto del tempo sono o triste o arrabbiato invece no cerchiamo di alzare le frequenze di fare quello che ci piace di fare il lavoro di perdono questo sblocca la gioia sempre di più non sottovalutiamo anche proprio il dialogo interno no, che abbiamo con noi cioè, come, come parliamo dentro di noi, bene o male? Facciamo silenzio o ci sono tanti rumori molesti? L'essenza. Nella mia essenza io sono gioia. gioia. Assolutamente sì. Il fiore di loto, Il fiore di loto è un'altra immagine di perdono incredibile. Di rinascita. Cioè, il fiore di lotto nasce dal fango. Cioè, è una delle tante creature, perché per me la pianta, voglio dire, vale come noi, come un animale. Non è che perché è ferma, eh, non, non ha l'anima, lo sappiamo benissimo, sono stati fatti anche esperimenti no? su come tu tratti la pianta, se le innaffi, se le dai amore, bene, se no, poverina, eh, eh, crolla, voglio dire. Quindi l'abilità di rinascere nelle situazioni più difficili, non è che la rinascita ti arriva così mentre sei a cena, bisogna affrontare delle difficoltà, non, voglio dire, da masochisti, Cerchiamo di trasmutare, come dicevi anche tu prima, il piombo in oro, ma bisogna affrontare per forza degli step per andare oltre, per non affrontarli più. Una volta che l'hai affrontato non ti capita più. Assolutamente. Abbondanza, abbondanza, un bel cesto di vimini no? pieno di frutta. Giustamente poi noi siamo vegani, quindi assolutamente... Eh, proponiamo un'alimentazione un smisurata, non è che bisogna mangiare 20 frutti al giorno, ma mangiare frutta comunque, una bella mela, piuttosto che a uno gli piace la frutta esotica, si mangia la frutta esotica, abbiamo la fortuna che ci arriva frutta da tutto il mondo, però è molto importante, contiene acqua, zuccheri, un sacco di cose che ci servono no? ed è naturale, ci arriva dalla natura. L'abbondanza naturalmente non è solo la limitazione, è anche quello, viva Dio, perché non è scontato avere qualcosa da mangiare sul, nel piatto, sulla tavola, quindi ringraziamo, ma è tutto abbondanza, no? sentirsi al sicuro, avere delle idee, eh, sentirsi bene fisicamente, è un po' tutto l'abbondanza e poi e di conseguenza anche avere i soldi non ultimi, no? a partire da credenze positive sul denaro, sì, chiaramente no. su noi stessi. Chiedere e gioia ancora una volta, quindi chiedere, c'è una luna, a talità adesso c'è la luna. Chiedere, perché chiedere? Perché tu sei un essere meritevole e l'universo as si aspetta che tu ponga delle domande, se no, eh, come, come diciamo sempre, ti arriveranno delle cose ma magari non sono le più corrette, perché si fa un po' a casaccio, fra virgolette, no? invece tu... Fai delle domande, ovviamente, delle domande calzanti, col cuore aperto, con gentilezza, non della storia. Io voglio, io mi aspetto che l'universo... No, in quel modo lì l'erba voglio, non si arriva da nessuna parte. Però se tu non chiedi, spesso perché non ti senti meritevole, ripeto, non ti arriva niente o magari ti arriva qualcosa che non è necessariamente è giusto per te. Quindi chiedere, chiedere incessantemente all'Arcangelo Michele con l'atteggiamento giusto e le cose arrivano. E poi, scusami, soffermo un secondo sulla carta sì. di prima della gioia, sì. c'era un delfino, quella carta lì ci è capitata anche altre volte, perché il delfino rappresenta la gioia, che va coltivata anche mettendo i, con i confini, perché il delfino è un animale che all'occorrenza si sa anche difendere. Quindi cerchiamo di essere ricettivi, ricettivi, di andare lenti, di ascoltare il ritmo della terra, ma mettiamo anche confini. Cioè, io sono gioioso, se ho davanti delle persone che cercano di bombardarmi di cose negative, dico, signori, gentilmente vi chiedo di non tempestarmi okay. di queste cose lo so che succedono cose che non sono belle ma cerchiamo di focalizzarci sul bello se no ci buttiamo giù cadiamo anneghiamo a forza di notizie negative La carta successiva mi sembra che fosse esatto. premi a te stesso bambino, ci sono le ali bambino interiore altro tema ciascuno anche quando abbiamo 100 anni abbiamo sempre questo benedetto bambino interiore questo bambino, poverino, vuole essere ascoltato. Anche qui, se non lo ascoltiamo, si farà sentire sempre di più, in modi più o meno positivi. A volte magari farà i capricci, a volte sarà un tiranno, tra virgolette, quindi cerchiamo di ascoltarlo, no? perché è la nostra vera natura. E anche questi premi, che non sono necessariamente premi della serie non è che bisogna comprarsi la borsa di Vuitton, faccio un esempio così, se la vuoi comprare te la compri, <ride> viva Dio non... No, no non ci sono problemi ma cioè premi a partire dal dialogo interno, dalle persone che frequentiamo da quello che facciamo e primiamoci cercando di riempire il nostro mondo di cose positive tutto deve essere positivo, deve esserci coerenza cioè dobbiamo esserci, essere proprio tormentati dalle cose positive se c'è anche solo un anello che è negativo cerchiamo di trasformarlo in positivo eh, voglio dire questo deve essere no? Do, siamo, esatto, carta di Luisei, anche qui si parla di ricezione e di gioia, mi apro per ricevere tutto il bene possibile, esatto, atmosfera di gioia e accettazione, gioia, accettazione, perché per, anche per cambiare le cose bisogna partire sempre dall'accettazione, perché se tu rifiuti, neghi, la cosa lì sta sicuro che ti tormenterà finché non l'accetti, allora accetto e dopo ci lavoro. Eh, mi apro per ricevere, perché giustamente si parla tanto di dare, ed è vero, ci mancherebbe altro, ma il ricevere dove lo mettiamo? Chiaramente entrambi, né più né meno, no? come la felicità è avere, né più né meno quello che ti serve, però anche ricevere, giustamente aprirsi, proprio mettersi in una condizione, proprio a livello anche di posizione fisica, di ricezione, cioè l'universo cosa mi vuole dire, cosa mi vuole dare, perché delle volte si rischia o di ricevere troppo, allora cerchiamo di compensare con il dare, o di dare troppo, eh, ma bisogna anche ricevere, perché la bilancia dell'Arcangelo Michele deve essere giusta. Non che una delle due, uno dei due pezzi sia clamorosamente a, a in disparità rispetto all'altro. E quindi apertura, apertura di cuore, apertura al dare a ricevere, all'equilibrio. Direi che. È stata una lettura molto, molto equilibrata questa, no? proprio sì. un, una fine di anno e un inizio di anno nuovo della serie Buona, Buona fine, buon principio, proprio con, con, con grande flusso, no? grande equilibrio, come se non, non finisse neanche l'anno quasi, proprio una, una continuità, no, tutto, tu, tutto scorre come l'acqua. Bene, bene. bellissimo, sì, la penso come te. Grazie Alberto. Noi okay. vi ringraziamo, per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura angelica, vi auguriamo veramente di, di chiudere l'anno in bellezza, di rinascere da voi stessi per questo nuovo anno, che tutti i vostri desideri dell'anima possano realizzarsi e manifestarsi, veramente il mio migliore augurio è che possiate eh, ascoltare la vostra anima e seguire il progetto della vostra anima perché questo vi renderà vi porterà nella gioia, nell'amore nella salute, nella bellezza e nell'abbondanza infinita eh, volevamo ricordarvi prima di, di chiudere di, di chiudere con questa con questa lettura che noi ci occupiamo di, eh, la, noi lavoriamo da casa, quindi potete contattarci in tutta Italia o qualunque parte del mondo in cui vi trovate, vi, eh, vi trovate noi eh, facciamo il lavoro di Angeliche, quindi letture angeliche con l'utilizzo delle carte o senza le carte, come connessione diretta. Un lavoro molto potente che noi utilizziamo è il lavoro con logo ceiling Logo sealing vi aiuta a sciogliere i blocchi, i sistemi di credenze, le paure, le emozioni negative, tutto ciò che vi sta impedendo di stare bene in serenità, in armonia, in gioia, eh, eh, nell'allegria. Questo lavoro veramente vi può eh, liberare completamente da tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere. Okay? Questo lavoro si fa al telefono, ogni sessione dura un'ora, è un lavoro molto potente, avrete dei risultati fin dalla prima sessione. Ci occupiamo anche di facilitare la guarigione con le nuove frequenze di luce. Di persona se vi trovate ad Alghero o a Verona, eh, oppure a distanza sono molto potenti. Queste frequenze sono molto più potenti con la distanza eh, si, eh, si possono sentire le frequenze durante il lavoro energetico. Ma a prescindere da questo, la guarigione arriva indipendentemente e arriva nel modo più giusto per voi eh, in base a ciò che, di cui avete bisogno. Volevo ricordarvi che mh, faremo il, il prossimo seminario di connessioni angeliche per imparare a connettervi con gli angeli e con l'arcangelo michele il 23 e il 24 di aprile quindi il weekend del 23 e 24 di aprile e se volete potete ricevere la vostra connessione al sé superiore personale eh, nei giorni scusate fatemi guardare un attimino se siete interessati a ricevere la connessione al sé superiore io sarò lì disponibile già dal... Dal 21, sì dal 21, quindi giovedì e venerdì si tratta di due sessioni da mezz'ora ciascuno si tratta di una riattivazione dei meridiani dei, dei centri eh, dei punti energetici delle vostre linee assiatonali eh, per riconnettere la vostra energia a queste nuove frequenze di luce okay. con la riconnessione del chakra il radicamento alla terra la connessione al vostro sé superiore e una facilitazione diciamo che se poi deciderete di partecipare anche al seminario sarà come una una spinta in più un, un passetto in più che vi aiuterà veramente a ricevere una connessione eh, maggiore con i vostri angeli e il vostro sé superiore per quanto riguarda il seminario volevo ricordarvi che il seminario è protetto e sicuro eh, si lavorerà tanto con la preghiera con la meditazione col radicamento riuscirete a connettervi con i vostri angeli rimanendo presenti rimanendo radicati per qualsiasi informazione non esitate a contattare me, e Alberto. Va bene, il numero è qui, Alberto. apparirà qui sul video eh, e ci sentiamo presto. Ancora buon anno. Ciao Alberto, ciao a tutti, tanti auguri. Ciao a presto, ciao ciao. ciao. ciao.